Buonasera a tutti carissimi amici, vorrei in questo video parlarvi un po' degli usi pratici della candela nera in un rituale eh, e quindi portarvi a imparare con molta efficacia e semplicità, devo dire, una purificazione su voi stessi oppure anche un aumento dell'energia personale, un aumento del proprio potere personale che potrebbe rimanere drenato e invischiato in tante vicissitudini della vita. Dovete capire che, prima di tutto, è importantissima la purificazione, ma non soltanto in magia. Voi considerate solo il vivere senza mai farvi un bagno. Che cosa accadrebbe? Accumulo dopo accumulo, eh, accumulate lo sporco nel corpo fisico sempre di più. La stessa cosa accade per i nostri corpi psichici, cioè per tutto il nostro psichismo, che a tutti gli effetti viene visto come un corpo a sé. Basti, come, fa, come fate a capire di cosa sto parlando, cos'è il corpo psichico, cosa sarà mai questa cosa di cui mi parla Ecchio? È, è molto semplice. Voi pensate che il corpo psichico non segue esattamente le stesse leggi del corpo fisico? anche di spazio-tempo. Basti pensare, per esempio, al fatto che voi potete eh, immedesimarvi no? in un film, per esempio, dall'inizio alla fine, e poi, con vostra sorpresa, sentirete gli stessi effetti del protagonista, le stesse emozioni del protagonista. Se quello, se succede qualcosa di brutto, piangete, solo perché guardate un film. Chi vi vede da fuori dice, quello sta guardando una scatola di vetro. <ride> Però... Che succede? Che il, il vostro corpo psichico si muove dentro il film rendendosi partecipe di fatto di una scena e nei piani psichici anche voi un po' ovviamente non intensità 100 però un po' la state vivendo anche voi ecco perché dopo un film se ne può rimanere impressionati ma anche capite che il corpo psichico si, è, que, è quello che si muove quando vedi una bella ragazza e hai dei desideri sessuali bam quello si è mosso verso di lei Oppure, viceversa, quando vedi un bel ragazzo e hai desideri sessuali verso di lui. Oppure, quando anche c'è parecchia preoccupazione di una cosa, no? Basti vedere i telegiornali, eccetera. Quando lanciano tutte quelle grandissime problematiche, quelle grandissime preoccupazioni, tutti i corpi psichici delle persone reagiscono in una certa maniera. E, naturalmente, il movimento psichico genera energia. Sapete che nel mondo tutto è energia. Quindi ehm, se io muovo il mio psichismo eh, verso di te, capi capite, sto dando energia a quella cosa. Quindi non, vediate, non vedete il corpo psichico come qualcosa tipo um, un cerchio intorno al corpo fisico che è lì e non serve a niente. Il corpo psichico si vede solo nei reami psichici. È inutile, no? Che qua si vede che qui a 5 centimetri ho un certo magnetismo, a 10 centimetri ce n'ho un altro, a 20 centimetri ce n'ho un altro, non mi serve a molto. Invece devo capire anche qual è il piano su cui opera e il corpo psichico agisce sul piano psichico della realtà. Ogni eh, creatura ha un corpo psichico, anche le piante, per esempio, se vedete una pianta di ginestra, per esempio, il suo, la sua controparte psichica esiste e nei piani psichici essa vive lì, capite? E così ogni animale, eh, così come naturalmente vi sono anche altre creature e altri eventi che accadono nei piani psichici ma che mai poi trovano manifestazione nella realtà e quindi potremmo dire che non ci servono a niente perché tantissime cose accadono nei piani psichici ma poi non si manifestano. Allora, la, la prima cosa importante, e quindi, è da capire che l'essere umano ha anche una realtà psichica, cioè la sostanza mentale che noi abbiamo si organizza in una certa maniera e si muove nel suo piano, cioè nel piano psichico. Mm? Comprendendo questo, quindi, così come io mi faccio la doccia e il bagno nel corpo fisico, io devo anche occuparmi del corpo psichico tramite le purificazioni. Le purificazioni sono molto, molto importanti e ve ne comunicherò diverse eh, in questi video man mano che andiamo avanti. Ma mm, per farvi capire quanto sono importanti, a volte con una buona purificazione fatta su noi stessi semplicemente si sbloccano delle strade, si sbloccano delle possibilità, si guariscono delle ferite tante cose iniziano a mettersi a posto perché è come se il problema non fosse un grande nemico cattivo che ce l'ha con te, ma il problema sono anni e anni e anni e anni di psichismo, magari decenni, di psichismo accumulato e mai pulito e mai purificato. Ogni società che sia sana Dovrebbe insegnare alle persone fin da bambine la purificazione anche psichica Alcune tecniche di purificazione psichica Che vuoi quando, per esempio, è, è anche questa purificazione che si faceva dalle vecchiette qua Quando ti facevano poi le segnature, no? Quella con la foglia d'olivo, oppure con l'olio, eccetera e, e ti levava la paura, oppure ti levava il mal di testa Ci sono tante segnature che ti levano il mal di testa, eccetera, eccetera dicendo magari che ti levano il malocchio, e tutto fa parte di questo psichismo e con determinate eh, tecniche queste signore riuscivano semplicemente a purificarti il tuo psichismo, a sciogliere il tuo psichismo, capite? E, e sinceramente io non vedo questo neanche troppo come purificazione energetica, mm, mi spiego meglio. Oggi va di moda tanto il discorso delle energie, di qua e di là, di su e di giù. Questo va bene, però poi tu devi, mm, come dire, agire sul corpo psichico in realtà. E il corpo psichico però non è soltanto il corpo eterico. Capite qual è la differenza? Il corpo eterico è quello che sta a, fino a, a 3-4 centimetri dal corpo fisico, si vede anche a volte contro luce nelle mani, Fate così con le mani si vede Quello lì è proprio il corpo eterico no? Ma io non sto parlando solo di quello Quello lì è l'inizio del corpo psichico Ma che poi per un 70% si estende appunto nei regni psichici Quindi se io sto a pensare troppo alla girella di qua, di qua, di qua, di qua Posso magari andare a purificare una cosa che per una settimana Sento un effetto ma poi ritorna perché non ho purificato il campo psichico, ho purificato soltanto l'eterico. Mm? Questa è anche una differenza importante. E oggi tante terapie energetiche basano proprio sulla purificazione un attimo dell'eterico, no? ma non del corpo psichico. Mentre invece le purificazioni che vengono fatte un po' in una maniera rituale, eh, sono proprio arcaiche, sono più viscerali proprio, lo vedrete anche in questo video, semplicità estrema ma funzionamento enorme, perché sono più istintive, cioè invece di dire pulisco l'energia che hai in questo chakra messo a 90 gradi trasverso, che ne so, invece di dire tante parole un po' così si dice proprio purifico la mia spalla, purifico la mia spalla da ogni male, da ogni peso che ho dovuto portare. Questo linguaggio, unito a una piccola ritualistica semplice, porta, io ho visto nella mia esperienza, molta più efficacia. Perché sia su te stesso che alla persona, se tu gli dici ti purifico lo sguardo dal bene ma anche dal male che tu hai visto, da ogni contaminazione che tu hai visto e hai dovuto sopportare, visceralmente, quindi psichicamente, la persona ti capisce e le cose accadono. Se inizi a dire purifico l'energia del chakra, uh, eh, lo rimetto in sesto nell'asse centrale, purisco... Sono linguaggi un po' astratti, quindi se fate terapia energetica è ottimo, ma cercate nella vostra vita di non essere astratti, ma di andare, boom, a, a, a, al dunque, ok? In questo modo voi purificherete anche lo psichismo della persona. Allora, candela nera. Eh, quello che vi servirà, quindi, per fare la purificazione, è proprio una candela nera. E questo perché? Perché le candele nere, questa qui l'ho fatta io, vedete, ora c'è ancora da tagliare qua, però, l'ho fatta io, ed è di cera d'api. Allora le candele nere nella ritualistica mh, sono state spesso mal viste in realtà eh, le candele nere possono rappresentare il male quindi è vero che in un rituale di purificazione dal male un po più potente eccetera eccetera io devo rappresentare il male della persona metterò la candela nera i rappresentanza. Ehm generalmente si unge anche quella candela lì con un grasso animale. Ma non è questo comunque il caso, perché in tanti altri casi la candela nera vi aiuterà nella purificazione, nella... a volte vi aiuta anche nella protezione, e a volte vi aiuta anche, come vediamo nel nostro secondo esempio, nel ristabilire, nel ridonare, nel dare energia vitale a una persona. Questo, ovviamente, è da sapere, è da usare. Il colore migliore per la purificazione che andiamo a fare è il nero. Detto questo, noi non usiamo solo il colore, ma usiamo anche la candela. E la candela è un oggetto, diciamo, no? uno strumento che noi andiamo a usare. Cosa voglio dire? Voglio dire che, mh, facendoci un po' di pratica, questa purificazione funziona estremamente meglio se la candela è di cera d'api. Mm? Quindi abbiamo questi due parametri, il materiale cera d'api e il colore nero. Se riuscite a trovare, come ciò io qua, una candela nera di cera d'api, è perfetta. Se non ci riuscite, potete fare delle prove. Sinceramente il mio consiglio è usare una candela di cera d'api, quindi se già avete la candela di cera d'api gialla, a questo punto magari usate solo un tappetino nero, no? Un, il tappetino dell'altare, una tovaglia dell'altare nera, quello magari sì, e già vi dà lo psichismo del nero e la candela userete una normale in cera d'api. Perché dico questo? Perché noi andiamo veramente a far assorbire alla candela la nostra negatività A fargli prendere il male dentro di sé Perché questo è uno dei grandi segreti della cera Però sto parlando della cera d'api Perché l'altra è paraffina Quindi sinceramente funziona anche quell'altra Io l'ho fatto tante volte, funziona Però non ha niente a che fare con una candela di cera d'api le candele riescono ad assorbire informazione, assorbire le cose per cui sono programmate. Quindi, eh, un po' come avevate visto il mio video, l'avevo fatto sulle uova, no? Che le uova hanno anche capacità di assorbire. La stessa cosa vale per le candele, ma sono forse addirittura più potenti. Quindi il mio consiglio è di prendervela di cera d'api. Se non c'è nera, va bene gialla, normale. Come si inizia la purificazione? Vi servirà anche del sale. Se avete il sale sagrado, come ho spiegato in uno dei miei ultimi video, ancora meglio, perché è veramente il sale più adatto con cui fare queste cose. Allora, si prenderà quindi la nostra candela che è stata fatta, la si passerà un attimo... Vedete, vi faccio vedere un attimo. Ecco qua. Allora, la appoggiate su un semplice piano, poi la prima cosa da fare con una candela, questo vale sempre, per ogni rituale, per ogni uso, è praticamente purificarla. Ci sono tanti metodi per far questo, quello che andiamo a vedere oggi è semplicissimo. Dovete togliere da questa candela l'informazione che potrebbe eh, averla contaminata prima che voi l'avete sul vostro tavolo, no? Magari qualcuno l'ha toccata, magari qualcuno l'ha già usata, no? Quindi la prima cosa è sempre praticamente scaricarle, cioè eh, purificarle, ok? Si chiama la purificazione della candela. E, la prima cosa da fare è prendere dell'alcol e passarla in questa maniera così, velocemente, e dire tolgo da te ogni contaminazione, tolgo da te ogni possibile contatto, ogni possibile informazione che ti sia stata data dagli umani o dal mondo degli spiriti questa è la prima cosa però per fare ancora meglio questa operazione si fa così 1 la fate girare 2 e 3 quindi gira e poi la prendete ok e poi al contrario 1 2 e 3 ok quindi la vostra candela adesso è Pulita praticamente, sia con alcol che con questa rotazione che gli avete dato. Adesso andiamo al sale. Ecco qua, come potete vedere, poggiate pure il vostro sale qua dentro, deve essere sale grosso, marino. Anche qui, se avete il sale sagrado, usatelo. Se proprio non lo avete ma volete comunque provare... Uh, potete usare del sale grosso marino, normale, però prima di usarlo, lo, anche quello, provate a purificare anche con le vostre parole. Ricordatevi che le vostre parole hanno potere. Non, non vi fate fregare, ci hanno insegnato che quello che si dice non importa, invece importa come. Anche perché le parole muovono energia, le parole muovono informazione e le parole muovono potere. Quindi prima di usare il sale, voi dite ti purifico da ogni contaminazione che sia umana o dal mondo degli spiriti, a questo punto potete fare un attimo così, no? Invece che con dell'acqua, sempre con alcol, un attimino, tre volte così, e dite purificato sei da ogni informazione che hai avuto prima, ok? Poi potete sempre con le mani così dire ti consacro, affinché tu acquisisci e risvegli in te stesso potere di purificazione. Purificami e eh, da ogni negatività, assorbi il male, assorbi le forze contrarie e negative, assorbi le forze di ostacolo. Date potere alle vostre parole, ok? In questa maniera, semplicissima, voi avete del sale che potete usare. Prendere il sale che avete comprato, metterlo lì e via riduce il potere cioè lo potete fare ma ci avete un decimo di potere invece semplicissime benedizioni purificazioni sul sale semplici semplici semplici aumentano il potere del vostro piccolo rito anche di dieci volte mi capite qui ho messo la carta stagnola perché ha potere anche rispecchiante quindi siccome comunque quella che andiamo a fare è una purificazione, voi potete usare anche un piatto e fate tutto sul piatto. Va benissimo, ma se usate la carta stagnola sarà ancora più forte e più potente perché la carta stagnola avendo riflesso, avendo specchio diciamo così, ha anche la facoltà di rimandare via da chi vi ha mandato eventuali attacchi psichici, eventuali magnetismi psichici che vi sono stati mandati addosso, eventuali malelingue, eventuali aggregati che vi si sono formati. È assolutamente uno scudo in più che io vi consiglio di usare eh, in ogni modo, sicuramente. Vi mostro adesso com'è che si inizia questa purificazione. Voi vi dovete prendere una sera tranquilli, in cui poi la candela la lasciate consumare del tutto, un piano come vi ho detto, meglio se la tovaglia dell'altare è eh, nera, ehm, prenderete la vostra candela, la stringerete un po' tra le mani per un po' di tempo affinché questa si scaldi e acquisisca un po' la vostra informazione. Lo sentirete subito, praticamente quello che sentirete se è di cera d'api, sentirete immediatamente un grande calore che viene da dentro proprio, la sentirete che è viva. Se è di cera di paraffina, sentirete meno questa cosa, sentirete la durezza, sentirete... Uh, un po' quasi come fosse di plastica, più o meno. <ride> allora, quando praticamente fate tre minuti, ok, in cui entrate in connessione, poi dovete semplicemente iniziare a uh, passare la candela in tutto il vostro corpo, dall'alto verso il basso, quindi mai dal basso verso l'alto perché si sta purificando, partendo proprio così, vedete, dalla testa, no, così, lasciandola proprio anche un po' girare, no, eccetera, eccetera, poi Così, vedete, così va bene, è perfetto, vedete, in questa maniera qua, ecco qua, e qui inizia il vostro rito, lasciate che tutte le cose vengano assorbite dalla candela, ok? Come si fa a far questo? Basta che glielo dite, parlate il vostro incanto, incantate la materia. Ecco, io non vorrei darvi delle formule preconfezionate. Perché la vostra ispirazione, il risveglio della vostra, un po' della vostra magia mentre fate le cose, è quello che ha più potere di tutti. Però vi posso dare degli esempi. Allora, mentre passate qua, potete passare diverse volte, non vi preoccupate, anche se poi siete andati giù, potete ripassare di nuovo, non c'è nessun problema. Però, quando praticamente passate da qui, no? oppure da qui, dagli occhi, no? voi dovete continuamente parlare incantare quello che state facendo parlate alla cera ok? già da quando la stringete no? gli dite alla cera assorbi la mia negatività assorbi tutto ciò che mi è contrario purificami dal male mm? per esempio davanti agli occhi purificami dalle cose brutte che ho visto da ogni trauma che può essersi attaccato al mio corpo psichico Purif purificami dal male purificami dal male visto e ricevuto ok, purificami da tutte le cose cattive che posso aver detto, purificami dalla parola malvagia, purificami dal nero che non si vede ma si sente, e così via, purifica il mio cuore, i miei sentimenti che siano puri, purifica ogni aggregato, purifica dalla negatività, togli via il male, assorbi il male, questi sono i comandi che bisogna dire, ok, Assorbi il male, assorbi ogni contaminazione, assorbi ogni cosa che mi è ostile, assorbi ogni blocco, assorbi il male, assorbi la negatività, assorbi il nero, assorbi il nero che viene da me e quello che mi è stato messo addosso. Quando siete nei reni, sempre dall'alto verso il basso assorbi ogni paura, ogni mio terrore della notte e terrore che si nasconde dietro la luce del giorno. Quando passate nel fegato, no? Ecco, quindi, come funziona? All'inizio passate in tutto il corpo una prima, diciamo, generale, però dovete proprio tranquilli perché lo sentirete subito, se mettete in pratica lo sentite. Che Sentite la negatività che entra nella candela. Mi raccomando, ogni Parte la zona sessuale, la zona dell'inguine, sempre dall'alto verso il basso, fino a quando non arrivate, ora con la telecamera non so come fare, non arrivate ai piedi praticamente, e quando siete ai piedi, sempre dall'alto verso il basso, dall'alto verso il basso, poi alzate il piede e fate la stessa cosa, cioè dovete eh, anche sotto il piede, ok? Ogni... Passo che io ho fatto, che sia purificato, ogni trappola tolta assorbi il male dai miei piedi, ok? Se ve lo state domandando, quando siamo sotto i piedi si va dal tallone alla punta, questa qui è la direzione, ok? Anche le mani, da quello che ho fatto e da quello che non ho potuto fare, libera la mia azione, libera le mie possibilità, togli ogni ostacolo a quello che io voglio fare togli ogni ostacolo togli via il nero togli via il male capito candela portatrice del nero togli il nero ok uh, queste sono alcune parole ma vedrete la bellezza se voi fate questa pratica di come le parole vi vengono spontanee e sono proprio quelle giuste il mio consiglio è di fare una passata così fino a sotto i piedi praticamente Dopodiché la rifate in profondità, quindi per esempio quando siete qua andrete un po' a, a, a, a, nella vostra parola a dire del cervello, togli il male dal cervello. Quando siete qua, ok, dal cuore, prima magari potevate dire dal petto, adesso potete dire dal cuore, ok, dagli organi vitali andate al fegato, andate alla milza, ok, andate a, a tutto, alla cistifellea. Allo stomaco, all'intestino, alle viscere, ok? Togliete da dentro quindi la prima volta fate da fuori, la seconda volta fa fate da dentro, il mio consiglio. Eh, quindi è eh, dietro i polmoni, non dimenticate i polmoni, la capacità di respirare liberi. Tutto ciò che ostacola la mia libertà, la negatività che mi ha portato via l'essere libero. Toglila, assorbila, ok? state attenti, buttate tutto qua dentro ecco la grandezza di questo strumento lasciate che tutto vada qua dentro e lo sentirete, questa cosa qua se avete tanta negatività diventa elettrica quasi cioè, proprio da tenerla in mano sentite come quasi quando si prende la scossa una sensazione simile proprio, no? quando sentite che siete pronti quindi avete fatto almeno questi due giri che vi ho detto dai denti, ok? dalla gola da, da quello che dico dalla, dalla libertà di parlare ok dalle spalle dai pesi che ho portato nella vita eccetera eccetera ehm, da sotto le ascelle mi raccomando molto importante perché è una zona in cui di solito le negatività si annidano proprio dalla pancia ok da, dall'ombelico dalle viscere dell'intestino, dalle cose più profonde, dalle cose nascoste che mi sono state fatte oppure che io ho interiorizzato e quindi sono rimaste, anche se io non lo so, dai genitali, purificate tutto lasciate che il male entri dentro la vostra candela questa è la prima cosa da fare Quando dunque sarete pronti, nel senso che sentite proprio la candela che ha assorbito così tanto che è satura, non potete proprio, anche se continuaste per tre ore, non potrebbe assorbire di più. È una sensazione di stop, molto precisa in realtà, che la sentirete. Quello è il momento giusto per porre la candela, come vedete qua, al centro, del sale che già avevate tranquillamente preparato sull'altare. Ora andrete ad accendere la candela. Il momento in cui si accende una candela è importantissimo. È un momento di comunicazione e di invio nei mondi dell'invisibile di qualsiasi cosa voi state facendo nel vostro rituale quindi quello che voglio dire è che dovrete crearvi una piccola formula un piccolo incantesimo una piccola formula di purificazione bastano tre righe ma appena accendete la candela con il fiammifero non si accendono in un rituale le candele con l'accendino si accendono sempre con un fiammifero nel momento in cui la accendete, sentirete che accendete la candela e quindi bam, partite con l'incantesimo. Allora prendete una certa onda astrale che si verifica quando accendi la candela. Io vi comunicherò adesso un mio incantesimo di purificazione. È veramente molto potente, utilizza dei nomi divini potentissimi e fa parte di una tradizione cabalistica. Però mi piace lasciare questi insegnamenti e queste istruzioni molto aperte, in modo che se anche persone di un, di un credo specifico, ad esempio potrebbe essere, che ne so, islamico, oppure anche wicca, eccetera. C'era qualcuno che mi chiedeva cosa ne pensi della wicca, no? Tanto di rispetto e onore, perché mi sembra una tradizione estremamente equilibrata. Quindi, quando eh, voi dovete usare, quindi, tranquillamente queste conoscenze, queste tecniche rituali, rispettando il metodo, ma potete tranquillamente cambiare con le vostre parole, con la vostra specifica tradizione ecco mi piace molto lasciare questi insegnamenti che fanno parte poi anche eh, della mia scuola di magia interni però sono aperti a tutti vedete no sono quegli insegnamenti aperti a tutti ecco allora io vi pronuncio adesso l'incantesimo che uso spessissimo eh, e utilizza naturalmente degli specifici nomi divini cioè codici di programmazione della realtà agla agla agla bedaftiel bedaftiel bedaftiel infinito vittorioso e potente togli da me ogni negatività e ogni male nero liberami dalle ossessioni incantate dalle paure della foresta, oscura nella notte. Liberami dalla solitudine del passero nella palude e dai tormenti delle spine attorno a un cuore puro. Così come questa candela brucia, ogni influenza maligna contro di me, conosciuta o sconosciuta, è bruciata, consumata, cancellata. Benedetto il tuo santo potere, o oh Dio, che fa scuotere l'intero universo. Adiriron. Amin. Questa invocazione è così potente che potete dirla una volta sola. Se sentite che ce ne fosse mai bisogno, ripetetela tranquillamente tre volte. Ok? Quando avete fatto il vostro incantesimo per dare lo start, proprio l'invio del vostro rituale, non c'è altro da fare. Tranquillamente lasciate che la candela si esaurisca completamente. Quindi lasciatela nella stanza, eh, chiudete la porta in modo che non venga disturbata. Cosa molto importante è che quando questa candela si è esaurita tutto il male è stato assorbito nel sale e quindi non dovrete con le mani toccare il sale né l'eventuale cera rimasta. Cosa si fa? Si a questo punto, visto che avete la carta stagnola, si chiude delicatamente la carta stagnola, la cosa migliore è recarsi in un fiume e gettare almeno l'interno, no? il sale praticamente, gettarlo nel fiume, proprio come se ci si liberasse della negatività. Questo è il modo giusto. La carta stagnola che vi rimane, ovviamente non la gettate nel fiume perché magari inquina, la gettate nel primo cassonetto che trovate per strada, in città, eccetera. Non c'è alcun problema. Nel caso in cui non riuscite a trovare un fiume, però, non perché non avete voglia, perché proprio vi è impossibile. Mm? Quindi non potete rendere onore agli spiriti del sale in questa maniera, allora semplicemente fa, li richiudete, uh, come vi ho detto nella carta stagnola, il sale, e lo gettate tranquillamente nella spazzatura, possibilmente non nella vostra di casa, ma nella spazzatura pubblica, nei cassonetti pubblici. Gettate lì dentro e basta. Tanto state comunque gettando il male, state gettando la negatività, ok? Questo è il significato. Passiamo adesso alla seconda parte degli insegnamenti di questo video. Sarò molto veloce, ma ehm, considerate che questo rituale che vi sto per dire, molto semplice anche questo, serve per darvi energia, energia vitale, quindi i momenti in cui siamo un po' giù, in momenti in cui ci sentiamo un po' drenati, ci sentiamo come se avessimo perso forza vitale, o anche in momenti di convalescenza da una qualche malattia eccetera eccetera, sicuramente voi con questo rituale potete aiutarvi, quindi assolutamente darvi forza e potere, ma anche per un'altra persona. Questo è un rito che potete tranquillamente fare anche su un'altra persona perché gli fornirete soltanto aiuto, aiuterete il suo potere, la sua forza vitale, la sua energia. Ora, vi devo dire che si combina bene con il rituale precedente, che invece era di purificazione. Come si combina? Beh, allora, considerate che il rito di purificazione, come ve l'ho fatto vedere, per farlo bello, tosto, potete farlo per tre notti di seguito. Altrimenti potete farlo anche per una notte sola, no, non cambia molto, però se lo fate per tre notti voi avete una purificazione proprio profonda e totale. A volte farlo una sola notte non è sufficiente, quindi generalmente un ciclo di tre notti è uguale, eh? stesso discorso, sapete cosa? Eh, si cambia la candela ma si lascia tutto così. Quindi non è che ci si mette del nuovo sale, delle nuove cose, no, no, si cambia solo la candela. Quindi se avrete la possibilità lasciate tutto così e non ci state nemmeno a togliere la cera che era rimasta, se è rimasta, eccetera, no. Lasciate tutto così e mettete semplicemente sopra un'altra candela nera dopo esservela passati addosso. Questo potrebbe essere la seconda notte. Terza notte è uguale, poi quando mettete tutto via mettete tutto insieme, tranquillamente. Però, dopo una bella purificazione, fate passare una settimana, ok? Perché ricordatevi che la purificazione poi ha effetti anche nei giorni successivi, eh? Non è che il giorno dopo sentite qualcosa, però magari la settimana dopo sentite delle, dei potenti effetti di purificazione. È normale. Questo secondo rituale potete tranquillamente farlo una settimana dopo che avete fatto la purificazione. Allora vedrete quanto vi è utile e quanto meraviglioso è conoscere queste semplicissime tecniche eh, che migliorano veramente la vita. Quindi, vi ho detto a cosa serve, passiamo direttamente al rituale. Semplicissimissimamente dovrete avere una fotografia vostra, come vedete qua, o della persona che ha bisogno. Gli met metterete sempre la tovaglia nera, è, è auspicabile, gli mettete quattro candele nere agli angoli della foto e accendete tranquillamente, le candele anche qui dovete mh, togliergli la programmazione, togliergli un attimo la contaminazione così ce le mettete purificate. E l'unica cosa da fare è accendere le quattro candele mentre le accendete fate una vostra preghiera fate una vostra benedizione potete rivolgervi anche qui a seconda del vostro credo ma fate una benedizione al principio divino affinché si prenda cura di quella persona gli dia forza vitalità e potere e lo dite quattro volte questa vostra benedizione ok vi faccio un esempio anche qui benedici o oh principio divino dell'esistenza nome e cognome donagli forza vitalità e potere prenditi cura di lui così come ti prendi cura dell'intera vita ogni momento nelle tue mani l'onore e la gloria. Amin. Questa è un piccolissima, una piccolissima benedizione che farete accendendo la prima candela. Accendendo la seconda candela, la stessa, se cambiate il testo, mettete sempre nome e cognome della persona. Terza candela, quarta candela. È sufficiente. Lasciate che si consumino completamente le candele, dopodiché prenderete i residui della cera, se ci sono, e li porrete nel bosco ai piedi di un albero sano. Una quercia, se la trovate, altrimenti va benissimo ai piedi di un qualsiasi albero bello sano e potete tranquillamente porre la cera che è rimasta, non la fotografia, la fotografia la levate, la mettete da parte, eh, non si sotterra la fotografia. Però quei piccoli residui di cera saranno molto piccoli, ma in questo rituale sono importanti. Concludete tranquillamente rendendogli onore, sotterrandoli ai piedi di un albero sano. Questo è tutto, mettete in pratica anche solo questo secondo se vi piace e scoprirete come la pratica magica sia prima di tutto un'applicazione scientifica di determinati principi, per esempio in questo secondo rituale il nero è il colore dell'astrale ecco perché consumandosi le candele ti danno la forza a te in questo caso non importa che siano di cera d'api Possono essere anche candele nere normalissime di cera di paraffina. Però il nero, capite, è il colore dell'astrale e quindi lì ti va a dar potere. Assolutamente. Entrambi questi rituali non hanno niente a che fare con eh, satanismo o rituali di magia nera, eccetera, eccetera. Anzi, è il contrario. È che per togliere il nero si usa il nero in modo che il simile attraga il simile. Invece in questo secondo rituale si usa il nero perché è proprio il colore che ti darà il potere e che ti riuscirà a nutrire di forza vitale, astrale, indifferenziata. Detto questo io vi saluto carissimi amici, spero veramente di esservi stato utile con queste pratiche e anche di essermi spiegato nell'insegnarvele migliaia di benedizioni ricadono su di voi e sulle vostre famiglie carissimi amici portate nel cuore gli insegnamenti di una vita magica e ogni giorno in ogni gesto esprimeteli esprimete la vostra magia il più che potete